ciao allora benvenuti nel video dei top del mese di agosto del 2018 allora il primo top che vi mostro è sicuramente questo è crema corpo alla mandorla della spuma di champagne Beauté. allora questo era un campione da 8 ml e vi dico subito che ho fatto tutta la parte superiore del corpo ve lo mostro Allora, è fantastico, intanto ha un profumo buonissimo, poi persiste sulla pelle per qualche oretta, ha una formula che è abbastanza leggera, si assorbe bene, se si stende bene, si assorbe bene, assorbe molto velocemente, non lascia la pelle unta e, e ho guardato i prezzi, ad esempio perché il negozio non l'ho ancora vista, però i prezzi su Amazon di 7,50 ml viene 3,20 euro, appena la trovo in negozio io questa la prendo e anzi annuso anche altre formazioni perché dicono che c'è una linea completa devo scoprirla assolutamente. Il secondo top per questo mese è sicuramente il mio alleato per quest'estate. questo è il deo della borotalco deo invisible antimacchie effetto asciutto in stick dice di essere salva tessuti allora, è 40 ml di prodotto, io l'ho pagato 2,65 in offerta, comunque a prezzo pieno ho guardato e viene 2,95 euro, quindi non era neanche una grandissima offerta. Questo qui, cosa dirvi? A me è piaciuto tantissimo, oltretutto è proprio il mio deodorante estivo, è proprio finito, l'ho completamente finito infatti. fatti, allora al classico profumo della Bortalco eh, ehm, si stende bene, assorbe immediatamente non va a macchiare i vestiti durante durante, mentre ci vestiamo durante la giornata anche con il caldo di quest'estate non lascia macchie né sui capi scuri né su quelli chiari dura davvero tutto il giorno mi fa sentire sicura mi fa sentire fresca e questo io ve lo stra stra Consiglio. Allora, ultimo prodotto per questo mese è questo trattamento qui della Leggerity Beauty Eye Cream Allora, screen, non, non so, me l'hanno mandato, screen eye care Il prezzo non l'ho trovato perché è una cosa nuova ed è però è un prodotto professionale da saloni Quindi sicuramente non è basso però comunque sia è un Made in Italy, è una crema quindi per i capelli, questa era la fialetta. Consiglia di usare un ml di prodotto sui capelli asciutti oppure bagnati dopo il lavaggio. Questo è un 3 ml quindi l'ho usato per tre volte. Allora applicato una quantità sulle lunghezze e sulle punte li lascia morbidissimi. Quindi dopo si possa andare tranquillamente a pettinare Io, ad esempio in estate non vado ad asciugare i capelli e con il phon mai asciugare all'aria e non diventano il modello fungo ma restano un pochino più o meno così e morbidissimi profumatissimi, davvero poi sono anche belli lucidi non li va a sporcare più velocemente e non li va neanche ad appesantire quindi davvero mi è piaciuto tanto l'ho usato dato che l'ho fatto tre volte, ho provato una volta, una volta lavati poi, eh, shampoo, bassa, risciacquo tamponati, l'ho usata e poi sono andato a asciugare i capelli, ottimo risultato. La volta dopo invece sono andata a eh, capelli asciutti, quindi già asciugati, a usarne un pochino per mettere un attimo in piega ed è sempre un ottimo risultato, quindi davvero questo qui. Tenete d'occhio questo marchio quando uscirà eh, nei saloni perché è super super promosso, anche se ultimamente ho trovato una, un prodotto simile ma che costa molto meno, ma ve ne parlerò poi. Intanto, vediamo il prezzo di questo. Allora, questi erano tutti i top per il mese di agosto. Fatemi sapere se vi è piaciuto il video, se vi sono stata utile, condividetelo magari con le vostre amiche che anche loro sono sempre alla ricerca di prodotti cosmetici e li amano e se ti è piaciuto il video metti un like e iscriviti al canale mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrai avvisata ogni volta che carico un nuovo video alla prossima, ciao!